Nandina anche stamattina si è alzata molto presto, prima del sorgere del sole e anche oggi il suo lavoro sarà quello di radere l'erba All'ortodio l'erba si taglia così, si utilizza una mucca golosa, una corda bisogna ricordarsi di lasciargli dell'acqua e del sale possibilmente e quindi anche oggi Nandina pensa a tenere bassa l'erba e a produrre parecchio concime vero Nandi? Nandina bella <ride> Chao.